Sì, eh, L'articolo 13,1 della proposta di giunta eh, prevede che ci possono essere particolari progetti di qualità per cui eh, diciamo, vale la pena eh, che queste attività aprano eh, nella città storica del sito UNESCO. Noi qui chiediamo e proponiamo una serie di criteri eh, da adottare in tutto o in parte per la scelta di questi esercizi commerciali. Eh, sicuramente tra questi ci sono le certificazioni di qualità, quindi i do, eh, prodotti DOP, GP, DOCG, g eh, all'adozione dei modelli di organizzazione e gestione e controllo, eh, eh, avere un codice etico, eh, non avere provvedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti di Roma Capitale. Noi riteniamo che eh, questi criteri siano utili alla Giunta poi, per entrare nel merito di quali attività di qualità devono poter aprire e questa è una tutela eh, di qualità per le attività che vorranno aprire eh, magari eh, non rispettando i criteri, quei criteri di, eh, di legge previsti che dovranno passare il baglio della Giunta. Grazie.